Natale è passato, quindi possiamo essere anche un po' meno gentili. Anche per iniziare l'anno con il piglio giusto. Un po'? Altrimenti facciamo i Ricorda di iscriverti al canale e di attivare la campanellina capirai che i bresciani sono persino gente comprensibile Milanese che stai salendo verso il passo del tonale in auto con la tranquillità della guida che contraddistingue i milanesi in montagna Sappi che una bresciana dietro di te potrebbe apostrofarti in questo Ma lato. non mettere fuori la freccia per fare una curva! De sedati fuori, bambo! Ci sono ben due potaversi in questa frase Sentiamola in lingua originale Ma me mi fo la freccia per fare una curva, o oh bambo! De head fuori, bambo! e tu caro milanese l'hai sentita Polizia. non l'hai capita ma l'hai sentita La l'amica Bresciana mi sta dicendo due cose fondamentali per andare in montagna che il panorama si può godere anche con la macchina accostata e che per fare le curve la freccia non serve alcuni avvertimenti detti da un Bresciano o da una Bresciana vanno presi in maniera molto seria non spaccarlo su altrimenti ci disgustiamo eh? nessuno si disgusterà ma se romperai quell'oggetto saranno guai. Che letteralmente significa... Non romperlo, altrimenti facciamo i conti. Buon 2021 a tutti. Tra un po' speriamo riapriranno gli impianti sciistici e tu. Milanese, che stai salendo all'Aprica, non ti perdere l'occasione di apostrofare il ciccianebbia in auto davanti a te con un efficacissimo "Sdati fuori con quella macchina baiuscia che di questo passo all'Aprica ci arriviamo a Pasqua". Donaci un like e se sei un bresciano doc, prova ad individuare i potaverbs nascosti in questa puntata. O oh, questa settimana neanche un potaverb è arrivato dal canale. Speriamo che il Natale non li abbia addormentati. Non è che ti fanno verbs. Ma è letto eh?! Non è che